Pace bene, ben trovati Un, ancora una volta in questo angolo di preghiera. Ieri abbiamo visto in qualche modo la casa che diventa casa di Dio. Le nostre case divengono tabernacoli viventi attraverso questa preghiera, questa spiritualità che non è da sottovalutare. Abbiamo tante occasioni per purificarci, per rinnovarci, ritornare nuovi, di ritornare a volere e a fare per noi tutto, e a volere e a fare il bene per noi, per gli altri, per tutti. Quante occasioni per rifiutare il male, ogni genere di male, atteggiamenti, sguardi, uh, pensieri, intenzioni perché gli inganni del demonio per deciderci di allontanarci dal peccato per decidere ad utilizzare i mezzi che ci vengono lanciati per salvarci questa attenzione che la Chiesa ci lancia ci raggiunge fin nel nostro quotidiano, ed è proprio e soprattutto in questa devozione del Sacro Cuore che tutto questo ci è messo quotidianamente e mensilmente davanti. Quindi, la devozione, la spiritualità del Sacro Cuore è veramente alla portata di tutti. Non è la spiritualità dello straordinario, ma della normale vita quotidiana. Non è una spiritualità difficile. Non ci chiede cose strane. Ci chiede invece l'attenzione alle cose vere. Ci chiede una riflessione sulle cose che la Chiesa stessa ci propone. È una riflessione sulla nostra vita a noi poi sta di fare i paragoni e le scelte giuste e sante. Il Magistero del Sacro Cuore, una devozione proprio del Sacro Cuore, è avvalorata da un'enciclica papale, la Auritis Aquos di Pio XII. Che considera questa devozione un vero e proprio culto sommamente idoneo a raggiungere la perfezione della vita cristiana lo troviamo scritto in questa enciclica al numero 60 62 è l'ultima enciclica su questo argomento è la più completa mostra l'aspetto teologico specifica del culto una fi, fi, finalità secondo secondo santo maso d'aquino per devozione si intende la volontà di dedicarsi prontamente a ciò che riguarda il servizio di dio la devozione al sacro cuore di Gesù si accorta benissimo con questa definizione ed anche con il documento conciliare sulla liturgia Sacra Sandum Concilium che invita ad armonizzare la liturgia e devozione. Il culto pubblico e il culto privato in modo che tutte le devozioni confluiscono nella liturgia e anche derivino da essa e ad essa introducono il popolo di Dio. È proprio questo il senso della devozione a sacro cuore. Non la si può considerare solo un pio esercizio, una prassi invece da poterla considerare una spiritualità originale, una spiritualità fondante le altre esistenti nella Chiesa. Nel ciclico di Pio XI, Miserentissimus Redentores, riferita sempre al Sacro Cuore, definisce questa devozione come contenente in sintesi tutto il cristianesimo.